Ciao ah, bellezza, come state? Ciao a tutte e a tutti. Allora, scusate per il rinnovo della televisione, ma non sono in casa, cioè sono in cugliolo e sto registrando un video di Criccio. Spero che il vostro video di Criccio vi possa piacere. Non posso urlare perché se no mi sentite proprio tutti i vicini. Aiuto. Eh, io attorno a me, pieno eh, di casa, non mi sembra una matta. ma... Sto registrando in peggiore, non posso fare di più la voce perché non è che mi vergogno, no. ma c'è quasi perché non sono più abituata a registrare fuori dall'esterno, cioè fuori dalla mia camera, quindi ho un po' di vergogno, ho perso l'abitudine come voi avrete ben capito, e niente, quindi eh, che dire, oggi sono stata l'esitista, ho fatto i baffetti, ho fatto la a corpo, la, la totale totale, diciamo. e niente, quindi, nulla, solo per dire che praticamente ehm, oggi sono stata quasi, avevano tutta la mattina per prendere un po' per prendere doccia e la routine skincare routine hair e body care, cioè corpo e capelli e infatti ho questo scignon così, non so cosa si possa vedere sì. e niente e quindi ho fatto questo scignon, oddio no, Sto facendo questa faccia perché si sente la musica non vorrei che youtube faceva il copyright una volta. quindi anche, allora già vedete che io sono perché qua tra qua troppo sta diventando buio sono le 19.45, non so se si capisce le 19.45 si sì, si vede? yes e quindi praticamente niente eh, mi stavo dicendo per l'appunto ho fatto la ceretta il setista non faccio nulla però io dico solo posso mangiare la setista e eh, fatto la doccia per il setista ovvio è normale eh, poi oltre a come io, ho usato sempre soliti i prodotti eh, per il corpo e per, vabbè, per il corpo il, il solito bagno schiuma. Il bagno schiuma è della Vidal Ambre Famiglia, mentre per, il, il, per i capelli ho utilizzato il fructise al mango... Sì, al mango... Niente, tutto... Ah, vedete, non del perfetto non vi è più, vedete, vedete qua non c'è più l'amore perfetto perché era brutto a vedersi questo qua purtroppo non so cosa posso fare anzi non posso farci niente perché uso la benzetta e vado così nulla ah siete appoggiati sopra il sopra la di scuola quando andavo a scuola e siete sopra un tavolo del poggiolo tutto lì tanto che dirvi dove eravate appoggiate perché sto registrando col telefono con l'iPhone 7 Sempre il mio vecchio iPhone e quindi nulla, tanto per dirvi che ehm, ho rivisto, vabbè, non me ne posso meno, però è la verità, e, e niente che dirvi. Ho fatto appunto, la serata a mezzogiorno e a nulla, o qualcosa, me ne sono andata a casa, sono ritornata a casa, anzi, posso meglio dire. Eh, mi ho guardato un po' di fiction fiction si fa partire perché mi ho guardato beautiful, una solita serie o oh, fiction, prima, eh? non che voglio chiamare lo saprei poi eh, la sera non so cosa guardare perché c'è poco nulla da guardare per che non ti guardo i programmi di toccio ma la poco impossibile eh, perché vabbè, a parte zona bianca tutte quelle cose lì sperando, ripeto, che non si faccia Mm, copyright e tutto quello che state sentendo vabbè uno comment comunque le persone dite non sentirete a tele perché la spengo perché altrimenti quasi non, non, non, non si riesce a registrare e niente quindi cosa state dicendo? non mi ricordo più nulla ma vabbè dettagli <ride> E eh, come stavo dicendo? Non lo so, non mi ricordo più. Comunque, la, la mattinata è stata bella, ma sono un po' piena di tortura perché sembrava tale ciclista a farsi appunto la tortura cinese. E cioè, cioè quindi non lo so perché, ma la ceretta io odio. Oh la ceretta ma no, l'ha fatta altrimenti i piedi. Forse non vanno via non vi rende conto mi rende conto della della de tortura non so come parlo però vabbè c'è a... la tortura cinese della ceretta e vediamo che ci volete fare guarda dopo stavamo la notte non importa importa Adesso guarda di un'inversione perché adesso sono 60 dollari 19.49, sono sessionata, calorata, poi non si riporta mai così Sì, è la verità Allora, quello che ci rivedrà ci rivedrà a voi Sono 19.49 Capito? Ecco E niente ragazze ehm, Io tra poco vi lascio perché non voglio far troppo questo video Ma non voglio anche che eh, e vi annoiate poi appunto che tra poco si buio io mm, non so cosa altro posso dirvi però vi posso dire una di serata state bene e, e niente <ride> mi ricordo perché ho detto non so quante volte la stessa cosa, in certi, in certi tipi di video. durante i di video. Adesso non so quale sia la cosa che ho detto, però penso che guarda che ho capito. Io adesso sono un po' rinca, in questo pomeriggio perché ho dormito un po', non molto. Un ciccinino ho dormito sul divano guardando i vostri video. Non è che siete noiosi, però sono io che non lo faccio apposta, ma mi viene di dormire. Pazienza. forse infatti fette ASMR non lo so e niente quindi io che dire ci lasciamo perché vado a guardare un po' di tele o i vostri video e poi non lo so ci si becca appunto alla, pross alla prossima come c'è Elisabetta cani che abbaiano no, no basta venendo mia nonna è seduta sul divano quindi che la scrolla più della terra allora a meno che adesso non si mette a cucinare ma non lo so comunque niente sono già 8 minuti di video che registro tra un po' diventa buio e io devo chiudere il video. Ciao ragazze, a presto. Ah, ovviamente vi guardo di mettere un bel like se vi piace questo video. Eh, perché no? Non ci si becca alla prossima. Ah, attivate la campanella. Lo eh, so che faccio i gesti da scema, ma non me importa una mazza. Eh, Commentate, iscrivetevi. Ciao!